Buonasera, agli amici di Sortino 5 TV. Eh, commentiamo la sesta partita di ritorno eh, con eh, i Rosolini. Commentare per modo di dire perché eh, Rosolini è, è venuto a Sortino con eh, 5 ragazzi è venuto diciamo così, per onorare più che altro la partita per non prendere la multa poi eh, appena hanno preso 5-6 gol eh, uno che si è fatto male eh, e poi quindi a stretto giro diciamo, si sono, sono, sono stati ridimensionati fino a 2 <coughs> è chiaro che in quel caso l'arbitro sospende la partita e si prende il risultato acquisito in campo tre punti facilissimi e... mi dispiace per il pubblico mi dispiace per i ragazzi perché è chiaro che quando eh, si aspetta la partita il pubblico era venuto nonostante il freddo era venuto numeroso i ragazzi eh, insomma, ci tenevano a fare la partita però debbo, tutto sommato, debbo, mh, per come è andata la, <ride> la cosa devo dire che mh, i ragazzi che sono venuti come mi meritano dato rispetto perché perché è chiaro che non è facile venire fuori casa, giocare per, per 15-18 minuti, prendere 6-7 gol, 10 gol e tornare a casa, quindi rispetto per, per chi è venuto, è chiaro che questo naturalmente, ehm, tre punti sono stati facilissimi, ehm, ma sinceramente ci si resta anche un po' male perché non si può giocare, perché le attese e il lavoro fatto in settimana viene poi verificato. Detto questo, c'è stato anche la, diciamo così, la sconfitta dello Scicli. Questa è una cosa eh, almeno per ora positiva. Ma eh, noi, sabato, andremo a Villasmundo. Quindi, eh, credo che Villasmundo farà di tutto per riservare lo stesso trattamento a noi. Quindi, è un campo difficile. Una squadra eh, che fa della forza fisica, della, eh, della pressione a tutto campo, la sua arma è migliore. Sappiamo che è Massimo. E... ama giocare in questa maniera rischia anche di prendere parecchie gol, ma devo dire che comunque è una squadra tosta e noi cercheremo di preparare la partita in settimana e sappiamo che sarà una partita difficile ma d'altronde come sono tutte difficili poi peraltro credo che Villasmundo Credo che voglia giustamente inserirsi nella zona playoff e a sei punti dalla zona playoff. siracusa Merago ha stentato non poco a battere il Leontinoi, che voglio dire è una squadra che comunque fa delle ripartenze, la sua arma migliore, quindi ci crede, come è giusto che sia, e quindi cercherà di vincere la partita. Noi abbiamo tre giornate difficilissime perché andiamo a Villasmundo. Poi giochiamo con lo ciclo e il cavarino in casa, certo abbiamo il vantaggio di giocare le partite in casa, se così si può dire vantaggio, che poi quando si gioca in casa è chiaro che tu devi cercare di fare la partita, eh, devi, mh, devi dare al tuo pubblico diciamo così, eh, lo sprone per poter... Eh, per poter fare nel miglior modo possibile devi giocare quindi la partita. Non è semplice, lo Sciro e Camarina sono le squadre che fino ad oggi se sono state sempre in testa assieme a noi o comunque a un punto, a due punti a tre punti ci sarà un motivo. I Calatini hanno perso, secondo me un po' inaspettatamente perché... Eh, con tutto il rispetto per l'expert di Rosolini ma 7 a 5 insomma eh, fuori casa anche in un campo che non saranno, cioè, si devono salvare ma non è un campo facile però era alla loro portata quindi si sono staccati loro di 6 punti quindi la corsa rimane a 3 mh, almeno fino, credo che sarà a 3 tra noi il Camarina e lo Scicli secondo me chi, chi è mh, chi vincerà gli incontri diretti e chi fuori casa perderà meno punti possibile eh, sarà, sarà quello che secondo me poi arriverà alla vittoria finale. Eh, noi ci stiamo preparando bene, siamo di nuovo quasi, tranne la defezione di Alessio che purtroppo continua ad avere un problema alla coscia, uno stiramento che non riesce, che si riapportizza sempre. Eh, questo ci dispiace perché in casa avremmo voluto eh, che Alessio giocasse Il nostro capitano voglio dire che effettivamente ci dà carica, ci dà grinda, ci dà tanto Tranne questo, diciamo, tranne Alessio la squadra è al completo In buone condizioni eh, Non abbiamo problemi di squalifiche, di diffidati cosa, Quindi credo che possiamo affrontare al meglio queste tre, queste tre partite eh, Ce la giocheremo naturalmente come è giusto che sia Se faremo bene... Credo che potremo prendere il lago. Ecco. Grazie agli amici di Sottino 5 TV.